ancora qua lampada mazzata di esporto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 e la osa e voilà dentro il buco dentro il buco il libro e anche questa l'abbiamo finita facciamo la terza in modalità mi contrari